Buongiorno e bentrovati. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Eder Coviani. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te. Ci spieghi brevemente chi è e di cosa si occupa. Allora, allora io uh, sono nutrizionista. Diciamo che nasco in realtà come ricercatrice, cioè il mio percorso di studi mi portava come ricercatrice. E questa indole, diciamo, che non l'ho persa neanche uh, facendola nutrizionista. Tant'è che appunto sono arrivata a fare un nutrizionista proprio perché ero alla ricerca di una soluzione alternativa agli psicofarmaci che eh, volevano dare a mio figlio eh, a causa di una sindrome di cui lui era affetto, che era la sindrome di Tourette. Mm. Il problema è che appunto mio figlio aveva 9 anni e l'idea di eh, diciamo, cedere gli psicofarmaci non era proprio il massimo. E quindi mi sono messa a cercare eh, diciamo, varie soluzioni, sono passata da psicologi, psichiatri, logopedisti e quant'altro, a un certo punto io ho deciso di, di prendere in mano la situazione e mi sono ritrovata con diciamo, quello che è eh, la base del protocollo che attualmente uso con i miei pazienti essenzialmente che è una base essenzialmente alimentare e ho ottenuto i miei bravi risultati anche in poco tempo da che invece mi avevano detto dice signora lei suo figlio dovrà prendere i psicofarmaci a vita questa era la sentenza e quindi ho iniziato <ride> quindi com'è nato e di cosa si occupa il protocollo che chiami immunoreca allora l'idea era questa uh, andario oltre quella che era la diagnosi fatta alle persone cioè il nome della malattia e cercare di andare anche oltre le analisi che eh, venivano fatte in quanto venivano lette sia in modo superficiale sia non tenendo assolutamente conto della sintomatologia eh, che presentavano i pazienti quindi questa cosa diciamo era Secondo me è un errore che fanno i medici, non ascoltare, cioè dicono che eh, no, non si preoccupi, l'analisi è tutto bene, lei è soltanto ipocondriaco, lei si sta inventando tutto, eh, lei è ansioso, praticamente qualsiasi patologia che non veniva riscontrata analisi era ansia e quindi veniva curata con un psicofarmaco. Ovviamente l'idea di Immunoreica è andare contro questa tendenza a minimizzare quello che è la sintomatologia del paziente e invece utilizzare la sintomatologia per andare a indagare eh, le cause vere alla base della malattia. E, ovviamente come intervenire su queste cause? Sicuramente non con i farmaci perché i farmaci intervengono sui sintomi e quindi praticamente andare a rivedere la base alimentare, le integrazioni, lo stile di vita, in modo da riportare il paziente a porre attenzione su quelle che sono tutta una serie di gesti quotidiani che se fatti bene ci portano a stare in salute, se fatti male ovviamente eh, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno ci portano ad ammalarci. Questa è l'idea alla base. Di solito lavoro con le malattie autoimmuni, di alcuni pazienti o alcuni pazienti oncologici che si affidano comunque eh, a me però affiancando il mio protocollo alle cure tradizionali cioè non abbandonano mai, però diciamo normalmente l'approccio che utilizzo è molto più valido per le malattie autoimmuni nel suo libro dietro la malattia lei parte da un assunto secondo il mm. quale Tante malattie un'unica causa, la sindrome metabolica, cos'è sì. e da cosa nasce? Nasce da un processo che dovrebbe essere assolutamente naturale e funzionale all'interno del corpo che è l'infiammazione, l'infiammazione è una risposta eh, che dà il nostro corpo in seguito a delle ferite all'attacco di batteri, di virus e quant'altro, quindi è un qualcosa che serve al nostro corpo come difesa da questa, eh, diciamo, risposta fisiologica può nascere in realtà una risposta patologica che è appunto l'infiammazione silente o sindrome metabolica, che eh, è semplicemente un malfunzionamento di questa cascata ed è dovuto a tutte le nostre abitudini, all'ambiente in cui viviamo, ai ritmi frenetici, al cibo povero di nutrienti e ricco di sostanze industriali e difficilmente riconosciute come cibo dal nostro corpo. Ovviamente tutte queste cose che cosa fanno? Interferiscono con gli equilibri del nostro organismo quali gli ormoni, i neurotrasmettitori, la funzionalità intestinale e ovviamente vanno a sabotare i meccanismi che tengono in piedi il nostro corpo e che fanno funzionare anche quel meccanismo che a noi serve per difenderci che è l'infiammazione. Ovviamente che cosa succede? Si instaurano diversi meccanismi per cui questa infiammazione o non viene portata a termine o comincia praticamente a ciclo continuo a generarsi dei cicli continui di infiammazione che vanno a danneggiare costantemente i, i vari organi del nostro corpo, i vari tessuti e talvolta portano anche a quelle che appunto vengono conosciute come malattie autoimmuni che essenzialmente è una sorta di autogol che si fa il corpo che cosa vuol dire? Invece di rivolgere le proprie forze verso i nemici esterni, semplicemente le rivolge verso i tessuti del proprio stesso corpo. E questa cosa ovviamente nel tempo va a danneggiare, che ne so, il pancreas. e Quindi viene il diabete tipo 1, va a danneggiare la tiroide, e quindi si parla di Hashimoto, e così via. L'idea è quella di riportare uh, le persone a togliere tutte quelle che sono le componenti che è possibile togliere veramente dalla loro vita che possono influire negativamente sul proprio corpo, a partire dal cibo. Per esempio consigliare carni come la vostra è un'idea per me per, da, da cui partire con i miei pazienti per evitare di uh, danneggiare ulteriormente il loro corpo e quindi riportarlo piano piano a un equilibrio un pochino più stabile. Diciamo che se, se noi immaginiamo le mucche, noi immaginiamo la mucca che mangia l'erba, il problema è che attualmente è, è l'idea che è più lontana possibile da quello che è l'allevamento delle mucche attuale. tant'è che le mucche non mangiano erba, penso, ormai da decenni, forse oh, siamo le ultime mucche che mangiavano erba, <ride> si parla di 70 anni fa, a parte appunto il fatto che alcune volte ci sono appunto degli allevatori che decidono finalmente di riportare l'allevamento a quello che era inteso appunto nel dopoguerra, che è appunto la mucca che pascola al Prado, che al massimo mangiava nel fieno quando faceva troppo freddo e quindi le erbe non c'erano quelle fresche questa è l'idea, però ecco, normalmente le mucche non mangiano erba, mangiano cereali, mangiano soia, mangiano frumento, che sono tutte cose che assolutamente creano degli scompensi anche a livello infiammatorio.